Key Season, Key Season baby! Vediamo tutti i migliori trick in sci. Nel primo episodio abbiamo visto i migliori trick della mountain bike In questo secondo episodio, ormai fa freddo Per chi ci segue sul canale assiduamente sa che portiamo ogni inverno circa un 3-4 video anche di sci Vi farò vedere in questo video tutte le cose più particolari Tutte le cose che veramente mi hanno lasciato a bocca aperta E che negli anni mi sono rimaste in mente e mi hanno ispirato in particolare Cos'è che, cos che ti dicono dall'auricolare? Fortinati la il sì. Cosa che è? dicono? Iscriviti? Is iscriviti al canale, ah, se no proprio una bomba a casa tua oh, No, ok, no. no Il salto più lungo è in sci, quanto è lungo? Devo indovinare 60 metri, di più 254 mm. metri, non ufficiale Guarda oh, perché non è ufficiale Oh uh. no Impressionante che non è svenuto, cioè nel ah, il sito con Poi l'ufficiale è di questo austriaco. Guarda con le mani dietro come in Ma si, si può si considerare tipo paracadutismo? 253,5 mm. metri Il Monza Pizza Mike Ragazzi è lungo 100 metri In realtà questo sport è proprio il salto in lungo in chic Però diciamo che è un po' bruttino da vedere Non hanno stile Cioè sono proprio delle planate Non, non, non degli, è degli freestyle. freestyle Il salto da nice slop il so, so, Più so grosso mai costruito Nine Nights. No Monza A Monza Monza sì A Monza no, A Livigno A Livigno Hanno fatto per il film The ah, okay. same difference okay. A fine stagione avevano proprio portato Tutta la neve dello snow park Per fare il landing gigantesco Come hai visto 47-48 metri Tenendo conto che normalmente Un salto in snow park, Come quello che ho fatto io l'anno scorso Nella serie che ho portato al mottolino Ho saltato il salto più grosso al mottolino Che era 22 metri Questo 47 metri vuol dire che è già il doppio stigrancia. Abbiamo visto il salto più lungo Ma il salto più alto Ho trovato tre versioni di salto più alto Versione Pro 14,2 metri di salto e... Madonna santa come volano Versione Kamikaze Al tempo avevo anche ricercato un po' il tutto E praticamente l'atterrare di schiena è volontario in questo caso Perché in realtà se fosse atterrato sulle gambe Lo sci non sarebbe affondato nella neve sì. Si sarebbe rotto le gambe Invece entrando dritto tra Lui è andato giù nella neve fresca E era neve fresca tipo profonda che ne so 4, 5, 6 metri Però tu immagina ti atterri neve fresca Vai sotto mi chiama. So Infatti ti ha chiesto tipo se respirava allora. Però attenzione perché c'è cioè, una versione pesante di No c'è la versione alboreto La versione alboreto Alboreto che va un po' in fera di gioco. Ma mi diverto dai. Adesso guarda c'è un Saltino. piccolo salto Puff. E invece... Però ho visto anche lui ha usato la tecnica si vede che ha visto il video di prima si è messo indietro anche lui di collo E infatti è vivo guarda Thank you voglio farvi vedere questo spezzone di questo film di un freerider italiano, Marco Seder che l'anno scorso ha droppato questo video fighissimo The Ultimate Run chi non è nel settore non l'ha notato guardate io credo che sia il 360 più grosso Madonna, mai visto vabbè. nella storia è caduto ma la cosa impressionante, quando lui arrivava non c'era una traccia, non c'era un segno Quindi vuol dire che era la prima volta che provava il salto A proposito di creatività, in realtà esistono degli edi di sci Fatti proprio per cercare di essere il più creativi possibile Si chiamano Real Skifi e sono un gruppo di... non so se norvegesi, svedesi Comunque Nord Europa, ogni inverno droppano questi video molto molto creative Ci buttano dentro a trick di ogni tipo Quest'anno hanno superato veramente l'asticella. Per chi non è addetto ai lavori È impossibile fermare le rotazioni in aria Perché come afferma la prima legge di Newton Un oggetto quiete rimarrà quiete Ed un oggetto in moto persevererà Nello stesso stato di moto con velocità costante A meno che non subisca l'azione netta Di una forza esterna E voi direte Sì, questa forza esterna dovrà essere per forza qualcosa di fisico Tipo una persona che ti ferma, ti blocca Ti fa già dall'altra parte un muro No, loro sono riusciti veramente a fermare la rotazione in aria come fermi un attimo tutta questa fisica ha messo un certo languorino oggi ho deciso che per la prima volta nella mia vita mi faccio da mangiare nulla di più vero hello Fresh ha sponsorizzato il pasto di oggi adesso facciamo un rapido unboxing e poi vi spiego come funziona Per chi mi conosce veramente sa che io non sono un grande chef Proprio perché io zero sbatti Albi lo può confermare dietro la telecamera confermo no. Anche senza sapere che cosa Confermo Quando siamo andati in Canada l'anno scorso Avevamo un appartamento fighissimo Abbiamo fatto la spesa Albi ha fatto da mangiare per me tutti i giorni Oggi <ride> invertiamo i ruoli. Oggi... Questo non è il classico servizio che vi arriva a casa Il cibo pronto, già cucinato Hello Fresh è un abbonamento settimanale Che vi permette di scegliere e preparare tutti i vostri piatti preferiti in base a quello che volete mangiare sia italiano che etnico è un servizio super flessibile dall'app potete scegliere qualsiasi cosa per quante persone avete bisogno da mangiare il numero di pasti che volete che vi venga consegnato ogni settimana io ho selezionato quattro pasti per questa settimana per due persone e quindi abbiamo ricevuto i quattro sacchettini con tutti gli ingredienti delle ricette che abbiamo selezionato tutti gli ingredienti sono pesati al grammo in modo tale che non ci siano sprechi e quello che ci rimane da fare adesso cucinare Anzi, a preparare voglio questo Abbiamo tirato fuori tutti gli ingredienti per fare questo curry cremoso di pollo e verdure Qui abbiamo tutte le istruzioni per preparare i piatti Vediamo se sono a prova di toto Trovate il link di HelloFresh in descrizione Se decidete di provare il servizio, utilizzate questo codice sconto Che vi farà risparmiare fino a 65 euro sulle prime 3 box del vostro ordine Ok, qua wow. Tutto servito pronto Il mix è veramente top Adesso che siamo belli pieni possiamo tornare a capire come hanno fatto a fermare una rotazione in aria Semplice hanno letto anche la terza legge di Newton non si sono fermati alla prima Se un corpo A esercita una forza su un corpo B allora il corpo B esercita su A una forza uguale e contraria Cosa si sono inventati molto semplicemente? Hanno preso dei pesi E chiaramente tenendoli in mano Quando tu inizi una rotazione Il peso ti porta a girare Ma allo stesso tempo Tu ti puoi come Spingerti da, in maniera opposta Utilizzando il peso Tipo questo Boh, 180 tu 3,6 dall'altra parte Raga il backflip iniziato in ritardo Cioè lui ha iniziato saltando dritto Alzando le braccia Ha iniziato poi la rotazione Grazie ai pesi E l'ultimo che mi ha lasciato veramente senza parole è l'annullamento del front flip, è iniziato come un front flip Superman e poi è tornato in piedi dritto, raga. Non ha senso questa cosa, ma la cosa incredibile è comunque che devi avere una freddezza in aria per fare queste cose pazzesco. È completamente naturale, cioè, ogni volta che inizi a fare qualche sport o qualche rotazione, ti insegnano sempre a non esitare. E fare la rotazione sempre con l'idea di chiuderla. E qua, oltre a ridefinire le leggi della fisica, hanno un po' anche ridefinito la parte mentale dello sport. È un peccato che in realtà non esistano competizioni di creatività nello sci, perché secondo me sarebbero molto intrattenitivi. Comunque ci sono competizioni come X Games, che oltre a fare tutte le varie cose di sci freestyle estremo, eccetera, fanno questa gara che si chiama Ski Knuckle Hack. Back fresh on the back fresh on the back fresh on the back fresh on the L'obiettivo è non utilizzare il salto che c'è per fare il best trick, ma utilizzare semplicemente la gobba che si forma dall'atterraggio. Gli sciatori o gli snowboarder prendono veramente a cannone questa gobba, saltano e sfruttando dinamiche di fisica che noi non conosciamo esatto. fanno trick assolutamente senza senso tipo questo no sbatter boh 180 di Arlo uh -huh. e l'ha trasformato in un front flip pelando con la testa l'atterraggio un altro trick che mi ha impressionato molto di questa gara è stato fatto da Jasper Kialer uh -huh. E' un davo flippo Sai cosa vuol dire? Arrivare 50, 60 Non so sì, che velocità In fechi Non sta guardando indietro sì, così. A un certo punto nel piano Tu spingi backflip E di cibo oh, Atterrò di collo Io avrei tirato una testa testata Mi sarei grattato <ride> la testa Da lì All'atterraggio Sempre questo rider svedese Detiene anche il record di rail Più lungo al mondo Cioè la ringhiera più lunga al mondo Con la bellezza di 127 prove 155 metri Di lunghezza Di rail, di rail. Ho visto cose più lunghe nella mia vita No No, <ride> no. no. Scusate no. Scusate no. Però è eh, molto lungo Guardate anche questa cosa che ha fatto Che secondo me è memorabilissima Cioè fare un rail in loop Non ah. ha assolutamente senso Guarda cosa succede quando lo sbagli Proprio che, che burattino per, No per farti capire la spentezza di questo ragazzo Cioè non so se ti ricordi che lui nel Nine Nights di non so che anno Livigno cioè, Ha provato fa, un me. transfer che non aveva alcun motivo di essere fatto Tanto per iniziare E lui dice vabbè ma sai che c'è? Meglio non vederlo il gap, facciamoci un bel double flip Questa è veramente un'altra di quelle cose che chiaramente non vale tanto in contest Ma è degna di essere ricordata perché una volta nella vita esatto, E dice basta. ok basta In mountain bike abbiamo visto che siamo arrivati a fare al massimo tre backflip in un solo salto In sci, vedendo già solo questo double flip di Jasper Quanti se ne potranno fare? Uno, due, tre, quattro No siamo arrivati <ride> Siamo arrivati a quattro rotazioni In un solo salto La cosa strana dello sci rispetto alla mountain bike è che parlando anche con gli sciatori Tutti preferiscono fare non la rotazione dritta Quindi tipo quadruplo backflip dritto Ma preferiscono corcarlo Quindi farlo storto E girare storti in aria Perché si vede molto di più giù Però la rotazione è molto più complessa Rispetto a fare un quadruplo backflip dritto E ti dirò di più Già nel 1983 Frank Bear aveva fatto questo quadruplo backflip con tre avvitamenti anche Contanto che l'ha fatto senza casco direi Ma. che è ottimo Ah tra l'altro è vero, piccola piccolo maschera La versione più moderna di questo trick l'ha fatta Henry Raghetti nel 2017 Questo quadruplo cork 1800 Non è l'unico che ha fatto quadruplo cork Quadruplo Cork in sci è ancora un trick da madonna In competizione non si vede spesso Anche negli ultimi anni c'è questo Ragazzino Mattei Svenzer Che sta rivoluzionando veramente Il modo di fare competizione Di sciare perché para Tripli e quadrupli come se fossero Caramelle e la cosa Che fa ridere come dicevamo è che Hanno fatto nel 2017 quadruplo Cork 1800 e invece solo Nel 2022 iniziano a uscire Ste clip di gente che prova quadruplo Backflip che per me non ha senso cioè come fai è stato fatto prima di quadro pro backflip quadro pro cork che vuol dire che ha almeno quattro backflip e più anche delle rotazioni in rotazione io ho trovato su internet questo il giapponese yushi saito yushi saito senza casco per il rispetto del di quello del 1983 no Eh, e non okay. gli si è piegata le racchette raga, vi auguro, mi, cioè, mi, <ride> si, mi <ride> si è piegata <ride> la racchetta su un marciapiede alto così sai cos'è questa? È eh. la no, bacchetta di Voldemort oh, non è questo queste persone qua che fanno un quadro di blip a termo di testa sulle racchette, come mai non gli si piegano <ride> che racchette hanno, qual è il loro segreto poi però, vabbè, è stato chiuso è uscita una clip abbastanza recentemente in snow park Intanto che cercavo tutti sti quadruple backflip perché non sono neanche così facili da trovare, ho detto, ma dai ci sarà qualcuno che qualche è? È malato di mente che ha provato anche quad front Porca e... No, il secondo invece. eccolo qui. Oh, oh. Yannick, oh, lui ci è oh. andato più vicino, eh? Lui ci ha andato molto vicino. Guarda di Shume. Non ha senso veramente provare secondo me. Non eh, ha senso. Non ha senso. Punto. Punto. finito. No. <ride> Tra l'altro, vi vedo che vi state lamentando sotto i commenti. Perché non conosciamo assolutamente lo snowboard? Quindi avremo bisogno di un esperto di snowboard qui di fianco. E vedi, Julian, c'è scritto su Instagram, vedi di rispondere. Per chiudere il tutto, vi voglio lasciare con credo il video più motivazionale che fin da piccolo io guardavo. E voi mi chiedete perché indosso spesso le magliette e le felpe di Henry Carlo Questo video è la spiegazione. Dolo, you know what we need to do? No, se Trip. Let's set you in the book, son. Questa conversazione è tra Tanner Hall, una leggenda del freestyle sci E Henry Carlow che al tempo era già tra virgolette leggenda ma era quasi ancora semi-emergente tra virgolette Fa trasparire un sacco l'umanità che c'è nelle persone E Henry Carlow in quel momento era l'ultima run del contest, era primo, aveva già vinto il contest Ma Tanner Hall lo sta convincendo per fare un trick mai visto, mai provato prima Solo per la gloria di fare il trick per lo sport perfetto Far progredire lo sport. Forward, you got that. But it'd be so ill though that we win without it. If I, I know, but still like, yo, gonna... put yourselves in the history books, dude, cuz you know you got it. Yeah. Put it in the history books, honey. Yeah, I know you're gonna stomp it, dog. You yo, it. you're the illest in the world, alright? You the illest. And and believe me, I'm saying that to you, which everybody else does. And you know what? Believe in yourself. Yeah. Believe in your skill, right, on, you got that nose butter, and you know what, Henrik? Yeah. Fucking send it, son, because you know exactly what you're doing! You know exactly what you're doing! Yeah, Dolo! Man. Yeah, Dolo. Right, go. Come on, Dolo! Let's put it in the history books, son! Let's take skiing to the next level! And even snowboarding got that shit! You got that, son! You got that, son! Come on, Henny! Come on, Henny!